Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo dei minerali. Qui stiamo osservando una florite provenienza Zogno, provincia di Bergamo. è un bel prezzo di florite. Eccolo vediamo inquadrato meglio, più da vicino. Vedete il caratteristico colore della fluorite che proviene da Zogno, provincia di Bergamo. Adesso procediamo con un altro minerale Questo è un berillo Adesso vi proponiamo una florite, luogo di provenienza, la Sardegna, un bel pezzo di florite e arriva dalla Sardegna. Proseguiamo ora con un granato. Luogo di ritrovamento Valchiavenna. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo al nostro prossimo video. Grazie.